Nello stranissimo mese di maggio in cui ho corso solamente 13 km ho avuto la fortuna, perché comunque noi podistiamatori siamo fortunati, di poter testare nuovi prodotti Oxiburn, azienda bresciana innovativa che ogni anno offre non soltanto prodotti tecnici per noi polissematori ma anche per, per i ciclisti. Ho sentito qualche giorno fa Andrea Soffientini paradossalmente nel mese di maggio ho fatto la stessa quantità di ore rispetto a quella che facevo normalmente a, a piedi Sentiamo cosa ne pensa di questi prodotti, Faccio, ho fatto con lui l'unboxing. Se siete interessati a sapere il mio problema fisico e come lo sto risolvendo, scrivetemi qua sotto. Sentiamo cosa ci ha raccontato il protopodista, poi io vi racconto in maniera tecnica quali sono questi prodotti e a che cosa servono. Sono agitato perché sei lontano col pacco aperto <ride> e <so> già... <ride> c'è la telecamera di mezzo, io mi sa che fai il casino. Già se lo lanci così sono sicuro che va a finire la roba di là. Vado. Ah, oh, oxyburn. Inizia dalle... da Allora dalle calze. Aia. Calze gravel. te non c'è la bici gravel, te c'è la mountain bike il primo prodotto sono delle calze grave che sono in morbido tessuto in microfibra che vi consentono davvero di tenere ben coccolato il piede ho apprezzato particolarmente gli inserti in spugna che consentono ovviamente di avere il piede sempre fresco nonostante queste temperature in effetti il mio coniglio ha deciso di mettersi sotto la pianta e non ha nessuna intenzione di partecipare alla recensione completa poi il catalogo il modello half cut pro team che consente in effetti come value proposition di accelerare la dispersione del calore lasciando comunque sempre il piede ben asciutto anche in queste giornate molto calde poi andrea ha aperto un secondo prodotto anch'esso davvero molto interessante ma questa è la maglietta oh, guardala qua sai che questo No, ho spaccato il sacchetto. Quest'anno la bici non l'ho No, l'ho presa qualche volta per uscire a fare il matto con Bruno, ma niente di che, sempre canale. Tra poco dobbiamo andare su su a fare qualche salita importante. Ah, contando che siamo qua io e te mi sto perdendo di nuovo il Giro d'Italia. La maglietta è molto leggera, eh. Molto leggera. Eh, credo che sia te l'hai provata già, credo che sia abbastanza comoda perché è la linea gravel, quindi credo che sia, ho detto leggera, no ho detto che è leggera ma deve essere anche abbastanza comoda eh, come vestizione, vero? Chiaramente in questo caso, siccome si tratta della maglietta, siamo subito partiti sulla discussione relativa alle taglie. Mi stai, eh, da, da prima non ho capito se mi stai prendendo in giro o se pensi davvero che io sia magro, però saresti la prima persona che lo dice, oltre alla mia mamma, no non è vero, la mia mamma ha detto che la prima gara che mi aveva visto che ero il più grasso di tutti, fa un po' te. Quello che Andrea ha aperto si chiama Essential Jersey, che di fatto è adatta, e per questo ne abbiamo discusso, a tutte le corporature. È una maglia microforata con una zippa a tutta lunghezza, che vi consente di stare davvero ben freschi a tutte, in tutte le condizioni, anche in effetti quando ho fatto spinning. Le caratteristiche principali di questa maglietta sono la presenza di tre tasche posteriori, ma soprattutto il fatto che sulla parte laterale, sulle, su entrambi i lati, ma anche sulle maniche, ci sono degli inserti elastici che vi consentono in effetti di stare ancora più freschi e soprattutto di apprezzare questa maglietta che di fatto, secondo me, è, rappresenta una seconda pelle. Questo è l'ultimo prodotto che cos'è? Eh, sono i pantaloncini che stavo cercando di aprire da sopra invece guarda ma ormai la tecnica l'ha imparata non l'ho imparata tant'è che stavo cercando di distruggerlo come al mio solito beh intanto fanno... è un materiale clamoroso loro loro eh, perché guarda com'è com è leggero il pantaloncino sembra molto quello da corsa infatti ha fatto una cosa intelligente secondo me, fanno il pantaloncino la corsa, gli mettono il fondellone, un bel fondello, bello morbido, conta che se è la versione gravel non credo che sia così tanto tanto tanto imbottito perché comunque eh, di solito in gravel si sta più comodi, più comodi con la sella e tutto, guarda, guarda le bretelline, bretelline che non danno fastidio e poi secondo me il pantaloncino si riesce anche a tenere senza bretelle le tieni un po' giù d'azzarro, si può fare direi che, che non ci resta che testarlo forse te, te l'hai già testato anche camminando da quanto ho capito ma direi che il materiale comunque mi sembra top in generale proprio guarda queste bretelline qua che, che sono davvero la roba più scomoda che esista quando vai in bicicletta che sono molto fini e molto traspiranti Pantaloncino l'abbiamo già, già testato simile nella corsa eh, che non ci ha mai dato problemi per cui credo che neanche questo ci debba dare problemi Chiaramente questi prodotti, io li ho utilizzati in Valle Olona, si chiamano Bib Short Iconic, possono essere utilizzati non soltanto per lo sterrato ma anche su strada e danno una caratteristica fondamentale di avere un fondello ben elasticizzato che consente in effetti di stare ben saldi sulla sella, poi io chiaramente non sono un esperto anche se purtroppo ho anche doppiato in bici cosa che non avrei mai immaginato di poter fare nella mia vita hanno un canale sagomato che consente di proteggere l'anatomia maschile durante la pedalata ci dice l'azienda bresciana che questi prodotti grazie alla combinazione tra elementi traforati e sagomati consente un, davvero una libertà di azione che sicuramente ho apprezzato durante questo mese di maggio e che continuerò a utilizzare anche se dovessi rapidamente riprendere a correre, nel frattempo il mio mitico coniglio è tornato perché qui è andato via il sole, comunque poi ho chiesto ad Andrea che cosa ha apprezzato di questi prodotti Oxibon. Mi piace molto la, lo stile della maglietta che non era quello dell'altra volta, ma molto uh, come dire, colori minimal, maglietta minimal, ma di quelle comode per andare davvero in bicicletta, poi oh, tra gravel e e bici da corsa, come la, la intendiamo noi, ci passa ben poco, quindi va sempre benissimo questo. Boh, guarda, credo che, che sia la vestizione, stavo già pensando, al dire il vero, a Bormio, di utilizzarle, eh, perché comunque è un po' scuretta, eh, conta che in salita potrebbe darmi un pochino più di caldo in certi posti dove, dove fa freddo, per il resto non mi dà grossi problemi lo scuro, poi conta, vabbè, questo qua è un bluet, un blu neanche troppo scuro l'ultima domanda che gli ho fatto è a chi sono adatti questi prodotti che secondo me eh, rappresentano un plus ultra dell'innovazione italiana eh, la domanda a chi, chi dei nostri follower gliela consigliamo secondo me la risposta è semplice cioè a tutti quelli che che ci seguono sul canale perché non sono dei ciclisti professionisti quindi per cui secondo me questo Uh, come si dice questo outfit è, è perfetto anzi fin troppo perché eh, fin troppo tecnico e quindi direi che, che è super per, per tutti. Poi abbiamo concluso il video con un piccolo appello voi nel frattempo stay strong keep running iscrivetevi al canale siamo davvero curiosi di sapere cosa ne pensate di questi prodotti io come al solito vado a bermi un coffee ciao e alla prossima sono è da un po' che ci stavo pensando, anche se non rispondo spesso ai messaggi, anzi quasi mai. Però era carino vedere anche le come si dice, le, le review dei nostri di voi iscritti. Perché se qualcuno le, le compra e le prova, sarebbe un bel feedback anche per noi per sapere come vi trovate, come questo, o come le scarpe assolutamente. Va bene, grazie Andrea. Ora andiamo a berci un coffee. Ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!